16 novembre 1892. Nasce Tazio Nuvolari, motociclista e pilota automobilistico. Autista di ambulanze durante la Prima Guerra Mondiale, il Mantovano Volante è l'ultima leggenda della storia dell'automobilismo. Muore l'11 agosto 1953. Ai suoi funerali partecipano più di 50.000 persone.